Io sono Flavio, ho compiuto da poco, ho 44 anni. Nella vita sono ingegnere libero professionista, mi occupo di sicurezza sul lavoro. Perché sei venuto a Roma Center Climb? Sono venuto a Roma Center Climb perché mi sta a circa 900 metri da casa. <ride> Cosa cercavi? Cercavo una palestra di arrampicata dove imparare, perfezionare una parte della tecnica di salita in montagna che non conoscevo e che ho imparato qui visto questo è un appassionato di montagna diciamolo cosa hai trovato? ho trovato una bellissima atmosfera dove poter perfezionare la qualità l'interesse, la passione e un ottimo percorso di formazione dove? lo consiglio assolutamente sì lo consiglierei a tutti coloro che vogliono sperimentare una tecnica sportiva che ti dà non solo lo sport ma anche il coinvolgimento emotivo. Sei contento? Molto, molto contento.